Buonasera, la guerra per il petrolio. Già il 22 maggio 2003, il presidente George W. Bush rilasciò l'Executive Order 13303, il quale dichiara che le aziende americane che compartecipano agli affari petroliferi iracheni possiedono l'immunità assoluta. Grazie a questa ordinanza, le suddette aziende non devono temere una procedura penale per la violazione dei diritti umani, l'inquinamento, la frode, l'evasione fiscale o altri delitti il gruppo ebraico dei Rothschild e Rockefeller, che già oggi, detta gli affari petroliferi mondiali, vuole ora raggiungere le riserve di petrolio iraniane per ottenere il monopolio assoluto. Sotto questo aspetto forse si riesce a spiegare in modo più plausibile la preparazione della guerra contro l'Iran. Rimanete sintonizzati su Klagemawa TV, il muro del pianto dei mass media, dove queste e altre notizie non vengono censurate. Grazie per l'ascolto e arrivederci.